<ride> e beh, beh, beh, mi fa piacere maestro, eh, tutta questa hilarità le fa bene. Ma, ma, ma, ma, ma a, a cosa devo se, se posso? Ma certo, ma la cosa, mi sto divertendo infinitamente. Vedendo giù. No, su, sul nostro caro pianeta Terra, questo loro circo di adesso, questo, eh, questo loro teatrino, in particolare in quella penisoletta a forma di stivale, in questo periodo, è veramente affascinante. Ma, ma in, in che senso, maestro? Beh, non lo capisci da solo? Beh, no, non so, sì, è un momento strano per loro, no? E, sia in quella penisoletta, co, co, come la chiama lei, o, e in tutto il mondo, loro credono di tornare alla normalità, insomma, sono contenti di tornare alla normalità, sì, si, si illudono di tornare alla normalità, ecco appunto, sì, si illudono, si illudono e... e... Non ci arrivi, non ci arrivi proprio? Mm, no. Va bene. Allora, con te potrei usare la televisione. Eh... Come. Ma io non, non, non la amo. Cioè, mi annoia moltissimo. Ma non quella televisione, non quella lì, quella degli umani. La televisione, cioè la visione a distanza. Ah, la, la visione a distanza. Sì, quella è una tecnica antica, Malacoda. Una tecnica che usano sia angeli, sia demoni, anche qualche umano per la verità. E, e, cioè, e cioè come funziona? Funziona che io ti induco una visione a occhi aperti, in modo che tu possa attraverso questa visione svelare l'occulto che non comprendi, che non sai. Ah, va bene. Sei pronto? Eh, sì, sì, so, sì, sì, sono, sono prontissimo. Ma la cosa? Eh? Eh? Che cosa stai facendo? Io mi sto concentrando tantissimo. Non serve, non serve. Ci penso io. Tutto quello sforzo non serve. Sono io che ti induco la visione. Anzi, tu devi stare proprio a occhi aperti. Ah, sì, va bene. Eh, sei pronta adesso? Sì, sì. Ah. Oh. Ecco, adesso concentrati sul drago. Sì, proprio il nostro emissario nella penisoletta quello flaccido, il nostro pupazzo, guardalo bene, sì, ah, mamma quanto è brutto, oh, sembra, sembra proprio una, una lucertolona sorridente, è viscido, eh, ah, ora, però sta facendo una faccia triste, oh, Guarda dove sta, sta un tavolo grande con tante altre persone. E lui fa la faccia triste, si è alzato, ma finge. Oh, si vede che finge, finge proprio, finge. Si alza e comincia a fare un discorso a tutti i commensali attorno alla tavola. Guarda la tavola adesso. Ah, la tavola, sì, la tavola. La tavola è, è tutta imbandita, piena di ogni ben di... Insomma, è, è molto ricca. Ricca, ricca di pietanze, di cose da bere. E intorno, ma la coda cosa vedi intorno? E intorno, intorno, oh, intorno ci sono dei cani lontani. Anche, anche dei lupi, dei lupi. Molti sono ringhianti, altri guaiscono, sembrano molto affamati. Fanno un po' paura, ma, ma sono legati in realtà, sono, sono incatenati. Bravo, bravo, continua a guardare, guarda ancora. Sì, sì, adesso lui, il drago, sembra voler pronunciare un discorso solenne. E poi, appena pronunciato questo discorso, allunga la mano artigliata e afferra una zampa al centro della sala su un animale... Morto e cotto, e la strappa con violenza da tutto il corpo dell'animale e lancia la zampa in aria. Che piruetta! La lancia in aria e poi, e poi, poi, poi, ma la coda, e, e poi, poi urla mentre ha lanciato la zampa, urla chiaramente. Libere elezioni, libere elezioni, libere elezioni. <ride> sì, sì, vai avanti, ma la coda. libere elezioni. E, e, e. E I lupi e i cani vengono liberati, vengono liberati, ci sono anche dei cinghiali e corrono tutti, corrono, corrono, corrono verso la zampa che è piroetta in aria e una risata immensa inizia che parte proprio dal drago flaccido e, e, e da tutti i commensali che ridono, ridono, osservano gli animali che, che, che si arricchiano. È... Stigliano tra di loro, si urtano, ringhiano, mordono per arrivare a questa zampa morta. Mentre quelli sulla tavola continuano a mangiare, a bere, senza fine, brindando in continuazione, in continuazione. Ma, ma poi qualcosa cambia improvvisamente perché, perché... Il drago è ancora in piedi, col, col suo bicchiere fa, fa un'altra dichiarazione solenne, ma nel frattempo tutta la scena si è inclinata e cascano le posate, i bicchieri e, e lo sguardo de, de, dei commensali si è impaurito, si, si è preoccupato e poi se ne inclina e se ne inclina e comincia a ondeggiare. Allora lì, in quel momento, il drago pus, scompare, se ne va e rimangono solo i commensali in questa scena che ondeggia e ondeggia come, come una barca come una barca che sta per affondare lentamente mentre cani lupi cinghiali continuano non si accorgono di nulla si zufano per questa zampa morta tanto sono impegnati in questa cosa per questa zampa libera elezione e approfittando della loro distrazione si alzano anche i commensali che adesso non sono più tanto felici e, e, e fuggono, fuggono, da, fuggono dalla sala, anche se qualche animale si accorge, qualche animale si accorge, allora, allora lo prendono, lo fanno salire sulla tavola, lo carezzano, gli fanno vedere tutte le ricchezze tutte le bellezze che stanno sulla tavola e l'animale di nuovo si immerge nel suo cercare di divorare quella roba che si inclina e ondeggia non si accorgono di niente e tutti i commensali scappano e lì rimangono solo gli animali in questa scena che continua ad affondare affondare lentamente da un momento all'altro, mentre gli animali litigano tra di loro. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Malagoda! veramente bravo. Grazie maestro, ma che, che cos'è che ho visto? Che cosa ho visto? Eh hai visto la verità la verità, cioè... cioè eh, Dimmelo te! Ah, eh, eh, no, non è chiaro um, Ah, sì, libere lezioni, libere... Ah, ecco, adesso capisco, il teatrino, il circo di cui lei parlava, di quella penisoletta Adesso lo capisco Ma sì sì, sì, sì, Malacoda, <ride> non li vedi, non li vedi come, come, si dibattono adesso nel loro teatrino politico, eh? Per acchiappare poltrone, E l'argite, la zampa, no? Poltroni di una nave che affonda inesorabilmente. Ma, ma, ma maestro, ma loro sono... Convinti di poter cambiare tutto attraverso queste libere elezioni. Ma tutto di cosa? Tutto, tutto di cosa? Di cosa, malacoda? Ma andiamo! Li abbiamo segregati, mascherati, distanziati, umiliati, censurati, privati del sostegno economico, privati della libertà di movimento. E tutto questo senza che nessuno, tranne due, tre, che facevano folclore <ride> nessuno abbia alzato un dito nessuno che si sia opposto <ride> e ora quelli, quelli vorrebbero cambiare le cose entrando in un posto che noi possediamo interamente un sistema governato da noi e pensano di poterci riuscire <ride> cioè, ma al alcuni Alcuni pensano sul serio di poterci riuscire. Sì, lo so, lo so, Malacoda. Vedo nei loro cuori, ma sono degli illusi. Noi in realtà, sai che stiamo facendo? Li stiamo distraendo. Li stiamo distraendo col miraggio del potere politico. Mentre noi in realtà ci prepariamo a ciò che davvero deve venire. E, e che cos'è che, che, che deve venire? Questo non è ancora chiaro, la coda. L'unica cosa che io so e che tu sai è che i nostri piani non stanno andando come, come dovevano andare. Sempre a causa di lei. Ah! ah, ah maestro! Ah, ah, sì, lo so. Sì, lo so. Non, non devo parlarne male. <ride> lo so, lo so. Ma, ma, ma mi brucia vedere come, come ha, ha, ha cambiato tutto lei in poco tempo. Ha stravolto tutto. È davvero strabiliante. Sì, sì, lei è davvero strabiliante. Eh? eh sì. Però lei. Ah! Ah! No, maestro, non pensi a lei, non pensi a lei! Sì, è vero. Ah, è vero, devo. devo, devo pensare a loro. <ride> Devo pensare a loro, a questi umani folli, al loro teatrino politico. Lo vedi? Ma lo vedi come, come si sbranano tra di loro, come si sbavano al pensiero di un voto e non si guardano più intorno, non vedono non vedono più quello che sta veramente succedendo e anche se lo vedono non fanno nulla, non fanno nulla perché non hanno le forze perché sono concentrati sulle loro poltrone, su tante poltrone possibilmente. <ride> che stupidi, che stupidi questi umani! <ride>